problema, dobbiamo determinare l'equazione di una parabola di cui conosciamo il vertice che vedete sulla destra, coordinate 1, 5 e una delle due intersezioni con l'asse x meno 1, 0. Allora, prima di tutto, siccome sappiamo che la parabola è una curva simmetrica rispetto alla verticale passante per il vertice, almeno le parabole che sono funzioni, che sono quelle che studiamo, Possiamo immediatamente determinare anche la seconda intersezione. Per quale motivo? Perché basta prendere il punto simmetrico di A rispetto a, al punto di ascissa 1. La distanza tra meno 1 e 1 è 2, quindi B deve avere la stessa distanza da 1, però dall'altra parte, quindi 1 più 2 fa 3. Questa è la seconda intersezione. Come faccio a determinare l'equazione della parabola? Allora, ci sono diversi modi in cui si può procedere ve ne, in questo video ve ne faccio vedere due e ognuno poi è libero di scegliere quello che preferisce Allora, il primo modo è quello di sfruttare immediatamente il fatto che conosciamo il vertice della parabola quindi la prima informazione che sfruttiamo è questa sappiamo che tutte le parabole che hanno quel vertice eh, avranno equazione y uguale, no scusate, non y uguale, y meno 5 uguale a per x meno 1 elevato al quadrato perché avranno un'equazione di questo tipo? perché questa è l'equazione della parabola nella vertex form, cioè nella forma eh, dove si mettono in evidenza le coordinate del vertice quella generale si scrive in questo modo, y-yv, che è l'ordinata del vertice, uguale a per x-xv. xv è la scissa del vertice e il parametro a è eh, il parametro che troviamo anche nell'equazione in forma canonica, in forma standard, y uguale a x più bx più c. Quindi sappiamo che questo parametro a è quello che ci dà informazioni sulla concavità e quindi della parabola, e quindi il suo verso, se è rivolto verso l'alto o verso il basso, a seconda del segno, e poi quanto è chiusa o aperta la parabola. Allora, noi quindi, sfruttando le coordinate del vertice, abbiamo scritto questa equazione. Chiaramente ci manca da determinare A. Se vogliamo interpretare geometricamente questo problema, sappiamo che la parabola che ha vertice 1,5 e che, passa, che interseca l'asse X nei due punti che abbiamo visto, è una sola, ma quando scriviamo l'equazione nella vertex form, cioè quando non conosciamo A, significa che non conosciamo la concavità della, della parabola, cioè quanto è aperta, vedete? Quell'equazione lì ci dà tutte le possibili immaginabili parabole che hanno quel vertice, sono ovviamente infinite, e noi dobbiamo determinare l'unica che ci interessa, il che significa che dobbiamo stabilire quanto vale A, ok? Come facciamo a stabilire quanto vale A? Basta che andiamo a eh, sfruttare l'altra informazione che ci dava il problema, che è questa, quindi il fatto che la parabola debba passare per quel punto. Noi sappiamo che se un punto appartiene a una curva, vuol dire che le sue coordinate devono soddisfare l'equazione della curva, cioè se sostituisco a y lo 0, cioè l'ordinata di A, e alla x meno 1, cioè la scissa di A, deve risultarmi un'uguaglianza vera, quindi metto 0 al posto della y, poi lascio a, meno 1 al posto di x, e ottengo questa equazione che è diventata un'equazione di primo grado dove l'unica incognita è a. Facciamo il calcolo, qui viene, al secondo membro viene 4a, al primo membro abbiamo meno 5, di conseguenza troviamo che a è uguale. A meno 5 quarti. In questo modo abbiamo trovato che la parabola equazione y uguale meno 5 quarti per x meno 1 al quadrato più 5 quindi non ho fatto altro che prendere questa, sostituire il valore di a che ho trovato e esplicitare rispetto a y. Quindi il meno 5 l'ho portato al secondo membro è diventato più 5. Vi faccio notare una cosa che. Questo modo che abbiamo utilizzato adesso di calcolare A eh, lo possiamo generalizzare. Presa l'equazione nella vertex form, io vedo che potrò sempre scrivere A come il rapporto tra y-yb e il quadrato di x-xv. Okay? Quindi per ogni parabola, se io conosco le coordinate del vertice, cioè xv yv, e un qualsiasi altro punto, sostituendo le coordinate di questo qualsiasi altro punto al posto di x e y all'interno di questo rapporto, troverò quanto vale il parametro A. Ehm, diciamo che al numeratore abbiamo un delta y, e al denominatore abbiamo un delta x quadro. È un po' aggiustato sul caso della parabola, come quando si calcola la pendenza di una retta, il coefficiente angolare, come si calcola? Si prendono due punti qualsiasi della retta e poi si calcola delta y su delta x. Con la parabola cosa cambia? Che non è più delta y su delta x, ma è delta y su delta x al quadrato. Inoltre non si possono prendere due punti qualsiasi della parabola, uno dei due necessariamente è il vertice, ok? Va bene, quindi questo era il primo modo di trovare la parabola. L'altro modo, adesso cambiamo pagina, è questo. Questa volta non utilizziamo come prima eh, informazione il vertice, ma utilizziamo invece il fatto che la parabola debba intersecare l'asse X in questi due punti. Quindi conosciamo le intersezioni, vediamo un attimo su GeoGebra, sappiamo anche qual è il vertice, quindi la parabola è univ univocamente determinata, però noi dobbiamo scoprire che equazione ha. E quindi anche qui si tratterà di riuscire. Allora, ci sono infinite parabole che passano per quei due punti dell'asse X, ok? Ce ne sono infinite. Noi dobbiamo trovare quella che ci interessa, cioè quella che ha il vertice esattamente qui. E anche in questo caso, vedete, si tratta di andare a fissare il valore del parametro A, anche questa volta. Quindi tutte queste parabole qui, tutte quante... Hanno un'equazione fatta in questo modo, torniamo sulla lavagna, hanno un'equazione di questo tipo, y uguale a squadro più bx più c. E cosa deve succedere? Che questo trinomio di secondo grado deve avere cioè, come zeri, cioè si deve annullare quando x è uguale a meno 1 e anche quando x è uguale a 3. Quindi, meno 1 e 3 devono essere le soluzioni dell'equazione di secondo grado a squadro più bx più c uguale a 0 dovendo essere le intersezioni con l'asse x. Quindi questo trinomio sicuramente lo posso scomporre in questo modo, x più 1 per x meno 3 per un certo numero a. Quindi l'equazione della mia parabola sarà sicuramente un certo numero a, che è appunto il famoso parametro di cui stiamo parlando da un pezzo, eh, per x più 1, ci deve essere un fattore che si annulla quando x uguale meno 1, per x 3, il fattore che si annulla quando x uguale a 3. Quindi esattamente come prima, come con l'altro metodo, si tratta di scoprire quanto vale A. Quanto vale A? Come faccio a scoprirlo? Utilizzo adesso l'altra informazione, il fatto che questo sia il vertice. Anzi, devo dire che più che usare che è il vertice, uso il fatto che è un punto della parabola, e quindi le sue coordinate devono soddisfare l'equazione della parabola, cioè se metto 5 al posto di y, mi deve venire un'uguaglianza vera, cioè deve essere vera questa uguaglianza. Anche in questo caso ci troviamo davanti a un'equazione di primo grado, dove l'incognita è a, al primo membro abbiamo 5, al secondo membro facciamo i calcoli, ci viene 2 per meno 2 che fa meno 4a, e quindi ovviamente troviamo lo stesso identico valore che avevamo trovato nel caso precedente con l'altro metodo di conseguenza la nostra equazione sarà uguale a y uguale meno 5 quarti per x più 1 per x meno 3 questa è la nostra parabola se poi vogliamo vederla scritta in questa forma non ci resta che sviluppare i calcoli e ovviamente troveremo la stessa identica equazione che abbiamo trovato con il metodo visto uh, nella pagina precedente